Oggi vi spiego le cose che sto facendo questi giorni, eh, che cercano di permettermi di arrivare a fare più viaggi possibili nei miei prossimi cinque anni. Eh, sto facendo numerosi progetti che cercano di permettermi di guadagnare di più di quello che guadagnavo prima perché ultimamente viaggiare sta costando molto, e quindi cerco di integrare con nuovi progetti, tra cui alcuni progetti riguardano eh, il classico tipo di lavoro in cui tu vendi del tempo, cioè tu vendi delle ore e quelle ore ti vengono pagate come stipendio. Eh, ma non solo questo tipo di progetti, anche tipi di progetti in cui tu non vendi ore, eh, e non vieni pagato ad ore ma crei un servizio e a seconda di quanto è valido il servizio che crei eh, come business allora tanto più eh, avrai come profitto come alcuni di voi già sanno io eh, lavoro come sistemista informatico cioè mi occupo di eh, gestire server Linux di aziende di grandi compagnie che sono in Italia, lavoro principalmente in smart working quindi non ho bisogno di spostarmi uh, e prendere la macchina, posso lavorare tranquillamente da casa o da qualsiasi altra posizione eh, per me sia più interessante e questo è il lavoro diciamo stabile, quello sicuro, quello che, ti paga, quello che mi paga ogni mese. Uh, a questo sto cercando di aggiungere uh, altri progetti, tra cui oggi mi è capitato di effettuare uh, delle registrazioni, uh, un progetto dove mi chiedevano di effettuare delle registrazioni audio di me, che parlavo al fine di configurare un AI, quindi un'intelligenza artificiale che venga poi installata che veniva poi installata su uh, delle macchine non so se voi ce l'avete presente sono immagino siano macchine cinesi the great the great wall è il nome del, del brand delle macchine uh, io conoscevo già una macchina che si chiamava the great wall over però non è quella la macchina in questo caso era the great wall non ricordo Ottimo. E, in pratica che succedeva? La registrazione di questo audio era in italiano, tu gli dicevi Great Wall, uh, portami a casa, ad esempio, e questi audio vengono forniti all'intelligenza all artificiale che tenta di riconoscere uh, tramite le varie, i vari vocali che gli vengono dati in pasto, circa 600 in questo caso. Eh, di riconoscere la voce, e di riconoscere in questo caso la lingua italiana. Poi ovviamente lui la, loro l'avranno fatto per ogni tipologia di lingua a cui loro serviva e di conseguenza la macchina quando uscirà eh, finalmente avrà questa disponibilità di poter ascoltare diverse, diverse lingue, e di potersi attivare, generare le mappe o accendere la musica o accendere i riscaldamenti nel caso in cui sia freddo. E cose di questo tipo. Anche questo progetto che è esterno al mio lavoro, diciamo, classico tra virgolette, ehm, è anche questo pagato a pagato ore, quindi in questo caso c'è stata solo un'ora e eh, immagino mi verrà pagata quell'ora lì di lavoro. Finito questo, eh, sto discutendo, c'è un po' di casino, ho la ventola del computer, spero non stia facendo troppo casino, adesso ho provato a staccarla. L'altro progetto eh, per cui sono stato contattato oggi è per la gestione di eh, social, social media, in questo caso si tratta di, della gestione di un progetto che prevede di eh, contattare eh, vari negozi di ottica all'interno di varie città d'Italia, e digitalizzare queste, questi negozi, eh, quindi facendo da social media manager e gestendo delle campagne di pubblicità che vengono effettuate su, principalmente su Facebook e su Instagram, e eh, io dovrò occuparmi, se tutto andrà bene, eh, della creazione di video che possono, che possono essere sponsorizzati su Facebook, eh, quindi fare dei test A-B che sono dei test che ti permettono di capire se quale dei, dei due video è, è migliore e eh, provare anche a restringere pra, piano piano la nicchia delle persone che potrebbero essere interessato in questo caso all'acquisto di prodotti, poiché si sì, ottica si tratta di occhiali e successivamente fare delle statistiche su uh, quante impressioni ci sono state su, su, queste, su queste pubblicità, fare dei grafici, cercare di capire qual è il metodo migliore per la creazione di un video di marketing, uh, fare il copywriting di quello che viene inserito all'interno del video, di quello che viene inserito all'interno della descrizione, successivamente i clienti quando cliccano vanno a finire su una funnel, cioè, quindi... Uh, diciamo varie, mh, un imbuto, <ride> varie, varie stanze dove si cerca di comprendere se il cliente effettivamente sia eh, interessato all'acquisto di questo prodotto e poi alla fine quando abbiamo finalmente i contatti del cliente finale che è effettivamente interessato ad aderire all'offerta eh, per l'acquisto del prodotto, allora poi diamo questo contatto al, all'utente finale che in questo caso è chi ha il negozio di ottica e lui automaticamente vende il prodotto e noi abbiamo eh, già una percentuale sul servizio di marketing e della gestione del social network. Finito questo, sto nel frattempo cercando altri progetti eh, che trattano eh, il translate, quindi la traduzione di documenti che siano dall'inglese all'italiano o dall'italiano all'inglese. Eh, una cosa abbastanza semplice, anche se ultimamente non trovo molti progetti in merito. Eh, e infine sto facendo un altro progetto con un mio amico che si trova in Thailandia, eh, lo stiamo facendo sempre online, si tratta della creazione di una dating app, principalmente per persone che vogliono andare in Thailandia, che vogliono andare in vacanza, che vogliono incontrare eh, persone, ma andare a bere, conoscersi e chissà, magari scatta l'amore. E volevamo fare questo progetto, eh, speriamo di riuscire a fare questo progetto tramite l'integrazione di un eh, pagamento di vari, vari servizi premium, quindi il il software sarà gratuito come la maggior parte dei software però la web app più che un software sarà gratuito come la maggior parte delle web app però poi ci saranno eh, varie eh, varie categorie diciamo premium che in quel caso verranno pagate e ci sarà uno scambio di criptovalute questo è quello che volevamo fare cioè riuscire a creare possibilmente mh, Adesso questo è ancora a livello architetturale, quindi stiamo cercando di capire, però in linea generale o, o la creazione di un NFT eh, che le persone potrebbero acquistare eh, per poter poi accedere a alcuni servizi premium, oppure eh, di una blockchain, di una valuta all'interno di una blockchain che eh, una volta acquistata e convertita può essere scambiata tra i vari utenti all'interno della piattaforma. Eh, questo è un progetto che eh, impiegherà molto molto tempo per me, anche perché per ora siamo solamente eh, due risorse, due persone, quindi per adesso siamo ancora nella fase di brainstorm, eh, cerchiamo di vedere tutte le possibilità su quello che può essere fatto e quello che eh, non dovrebbe essere fatto. Eh, Stiamo cercando di architettare per vedere eh, come creare la landing page, che nome utilizzare, quale, quali servizi possono essere utilizzati all'interno della piattaforma. Quindi è un progetto che ne sentirete parlare per molto tempo perché comunque eh, impiegherà molto molto tempo per essere, per essere creato. Eh, nel frattempo stavo cercando su internet di imparare, aggiornarmi e cercare di comprendere come vengono utilizzate le AI, quindi le intelligenze artificiali eh, ce ne sono diverse, alcune permettono l'utilizzo dei API, quindi in realtà riesci a utilizzare all'interno del tuo sito internet eh, le intelligenze artificiali che vengono da un'altra parte e le puoi integrare nel tuo sito. Il, modo più il metodo più classico è quello lì di avere un supporto clienti che tu clicchi mandi dei messaggi e all'inizio non parli subito con un operatore ma eh, parli prima con intelligenza che cerca di risolvere il tuo problema se non ci riesce poi effettivamente eh, vai a contattare il servizio clienti che cerca di darti una mano su quello di cui hai bisogno e quindi eh, facciamoci assunto come sto gestendo la mia vita allora eh, primo comparto Uh, il lavoro diciamo, sicuro tra virgolette che è il lavoro che ti dà uno stipendio mensile da questo uh, da questo stipendio tu togli uh, diciamo tra virgolette 200 euro no? in cui 100 euro vanno nel terzo comparto che è il comparto degli investimenti che potrebbe essere criptovalute, stock o bond a seconda di quello che vi interessa. Io principalmente in questo momento mi sto focalizzando sul bitcoin e criptovalute. Eh, abbiamo detto 200 euro di cui 100 euro quindi va in investimento e 100 euro vanno a finire nel secondo comparto che è quello del budget per la creazione di un business e il business è un lavoro che non è una vendita di ore per ricevere dei soldi, è una vendita di un servizio, quindi non c'è un margine, c'è un limite a quanto effettivamente tu puoi guadagnare. Se il servizio effettivamente eh, involve, involve, come si dice, eh, considera eh, più persone possibili nel mondo, più persone eh, utilizzeranno questo servizio e più tu avrai un grande profitto nel, te nel lungo termine. Eh, quindi stavo dicendo, scusatemi, sono un po' rincoglionito, dalla prima parte altri 100 euro vanno a finire in un salvadanaio che serve poi per gli investimenti che eh, si dovranno fare per questo business, quindi 100 sul business e 100 su sugli eh, investimenti a lungo termine. Poi una volta che si è generato un business e si riesce a cominciare ad avere qualche profitto, diciamo che tu prendi, eh, non so, x soldi da questo business, magari eh, la maggior parte di questi soldi li rinvesti nuovamente nel business per far sì di prendere altre risorse, altri consulenti che migliorino il più possibile il tuo business, la tua startup e una piccola parte la prendi e la vai a inserire nel terzo comparto che era quello lì degli investimenti, perché, perché questo ragionamento per far sì che poi quando uh, non si è proprio vecchi, perché non vorrei arrivare alla pensione a 65-70 anni, spererei in un early retirement, quindi una possibilità di un prepensionamento anche, anche prima, che ne so, mettiamo a 50 anni, dove si riesce a avere un buono stipendio, un buon dividendo, un buon uh, bei soldi da parte e quindi la possibilità poi di stravaccarsi totalmente, andare in vacanza e stare tranquilli e sereni poi per il resto della propria vita. Questo è quindi, diciamo, detto in parole povere o, o magari anche un po' in troppe parole, uh, il progetto che sto facendo questi giorni. Uh, il fine è quello di fare una vita di comfort e poter viaggiare il più possibile per poter vedere nuovi posti speriamo che ci riesco, io vi aggiorno, <ride> ci aggiorniamo uh, la prossima volta così vi do nuove news su come stanno andando le cose e dove viaggerò auguro a tutti un buon Natale, eh, Natale è già passato, buone feste, buon nuovo anno eh, tanta serenità e tanta felicità a tutti, ci vediamo la prossima volta sul canale di GiaGi di Leonardo, ciao!